Allora, uh, ciao a tutti, benvenuti alla presentazione della Coppa America di um, Com58, la Coppa America dal dopoguerra ai giorni nostri, che è il libro scritto da me edito um, in, come pubblicazione indipendente e eh, che eh, tratta della Coppa America dal 1958 ai giorni nostri. Il libro potete trovarlo sia in ebook che in formato cartaceo su internet, eh, è acquistabile su internet oppure altrimenti contattandomi mh, se avete bisogno che magari non so, non acquistate su internet oppure eh, non, eh, non avete eh, mh, disponibilità di leggerlo in ebook. E quindi um, praticamente ripeto: c'è in due formati, sia in ebook che è recentissimo, sia in cartaceo. Uh, la lunghezza è di uh, 125 pagine, quindi, non è un volumone, è un libro piuttosto, uh, piuttosto smilzetto. Ecco, comunque, è un formato uh, americano e. Um, che quindi è di 15 cm x 13 ed è, diciamo così, um, di agevole lettura. Infatti si tratta di un saggio, um, di un saggio divulgativo e um, ha quindi all'interno una cornice narrativa che permette la descrizione del, uh, del, de, degli eventi uh, in maniera scorrevole. Uh, quindi voi troverete praticamente... Um, la prefazione nel libro e, e poi sarete inseriti all'interno di, di, di questo trofeo che è quello della Coppa America che è un trofeo velistico, si tratta infatti uh, di un libro su uh, il trofeo più antico al mondo uh, di, di vela e in generale il trofeo sportivo più antico al mondo, la Coppa America. Eh, la Coppa America ehm, si chiama così America perché deve il nome alla goletta America eh, che per prima vinse questo trofeo che sicuramente avrete visto eh, probabilmente in televisione quando la disputano, eh, che è a forma di caraffa ed è, eh, sembra una caraffa, io scrivo nel libro eh, che è appoggiata sopra un... Um, una Bush un... Uh, sapete profiterol, quella delle montagne così, uh, che sembra un profiterol rovesciato per più o meno mh, ricordarvi se per caso l'aveste vista per richiamarlo alla memoria. E quindi uh, quella è una coppa di argento che tra l'altro ha subito un incidente in Nuova Zelanda nel corso degli anni 90 perché un uh, Maori uh, l'ha... Ha, ha provato a distruggerla con un martello eh, in, entrando nello yacht club dove era um, custodita e, e, e Nascondendo il martello si è avventato contro la vetrina che la, la conteneva e ne ha provocato delle ammaccature. La coppa è stata poi rispedita al, al, diciamo così, alla persona che la diciamo non la persona al, ora, agli orafi che l'avevano forgiata ed è stata ricostruita. E, e, cioè più che ricostruita, in realtà penso che sia stato sufficiente ri, eh, riparare i bozzi, no? quindi forse scaldando si è, sono riusciti a ripristinare la forma originale. E, quindi, um, eh, diciamo così, è eh, ovviamente un trofeo che ha eh, una storia lunghissima che parte dal 1851 e che ha subito un'interruzione durante la seconda guerra mondiale. Eh, infatti la edizione del 1939 non è stata disputata perché era già in corso la seconda guerra mondiale e ehm, è ripresa solo nel 1958 per questo che si parla di Coam, quindi Coppa America Coam 58 perché è ricominciata nel 1958 dopo 13 anni dalla fine della seconda guerra mondiale che è stata nel 1945 e la, quindi la trovate con il mio nome Elettra Nicodemi e con la sigla COAM, Coppa America 1958, eh, che eh, è diventata una specie di acronimo COAM 58. Eh, poi c'è il titolo per intero, che è la Coppa America, e il sottotitolo, dal dopoguerra ai giorni nostri. Il libro è stato scritto l'anno scorso, nel 2019, e eh, non avendo trovato eh, un una grossa casa editrice che fosse interessata alla pubblicazione, eh, l'ho deciso di pubblicarlo in maniera autonoma con uh, la pubblicazione indipendente e uh, perciò um, in realtà sto anche cercando un uh, ed editore che sia interessato uh, sia a um, produrre il seguito uh, che uh, a um, non so prendere, prendere in carico anche questo libro di cui si potrebbe fare una sceneggiatura eh, perché ripeto la cornice narrativa interna, quella della zia e della, nipo, della nipote è eh, interessante perché eh, piano piano eh, tira via e eh, riavvolge tutta la storia dal, dal, dall'interruzione eh, fino ai giorni nostri un po' prima dei giorni nostri perché come sapete si discute la 36esima Coppa America nel marzo prossimo nel 2021 e ripeto il libro è stato scritto l'anno scorso io ho finito di scriverlo nel mese di luglio e quindi alcune cose ancora non si sapevano, uh, per esempio la luna rossa della 36esima edizione è stata varata ad ottobre e perciò uh, già da questo potete intuire che uh, le cose proprio più di cronaca, più attuali non, non sono, uh, no, non, non ho potuto reperirle, non sono presenti, la mia idea sarebbe quella di fare diciamo così un seguito che uh, prenda in carico la storia della Coppa America dal 1800. Al, all'interruzione per, per la seconda guerra mondiale, quindi fino all'ultima che fu disputata nel 1937 perché appunto quella del 1939 non fu fatta e eh, che poi ehm, ri ricolleghi anche la parte della 36esima edizione, quella che eh, sarà, sarà disputata il prossimo anno. E, um, ci sono tante cose da dire sulla Coppa America, tantissime, uh, tant'è che nel libro risulta una vera e propria storia di ecco nella seconda parte sembra quasi diventi una storia di famiglia una cosa che mette in relazione a questa zia e questa nipote che va a trascorrere una parte delle vacanze estive da lei e che questa bambina sente raccontare la storia della coppa america da, da sempre e si ricorda alcuni particolari per esempio uh, come quelli su plastic fantastic uh, e, um, Um, nel sentire uh, la zia che legge il manoscritto um, le chiede a, come mai non ha inserito alcuni particolari. Questa forse è la scena più uh, significativa che apre la seconda parte del libro. Uh, la prima parte è strutturata invece in 15 capitoli uh, che hanno una, un numero di, di battute uh, regolare nel senso che uh, in ognuno di questi capitoli c'è lo stesso numero di caratteri per dare eh, una unicità al libro, quindi diciamo così per caratterizzarlo in maniera eh, disciplinata e, e più comprensibile, eh, diciamo così una tecnica narrativa, e, e che eh, racconta... Eh, ripeto varie cose, inizia con il DIM che è una barca che in realtà non ha mai eh, partecipato alla Copa America però è servita da barca lepre per eh, le edizioni seguenti eh, alla, alla ripresa della della Coppa America dopo l'interruzione dovuta alla seconda guerra mondiale. Cosa significa Barca Lepre? La Barca Lepre è la barca che serve per gli allenamenti uh, delle altre barche che sono state costruite sul modello di questa del VIM. E, e, ecco, A me interessava in maniera particolare anche scrivere questo libro anche per il motivo che praticamente... Um, Avevo sentito in varie occasioni parlare del fatto che le barche di ora che disputano la Coppa America e che in realtà all'epoca quando ne sentivo parlare non ne esistevano ancora perché questi monoscafi volanti sono assolutamente nuovi. Um, e sono stati richiesti dallo yacht club neozelandese detentore della Coppa per uh, la 36esima, quindi il defender ha deciso che tipo di imbarcazione avrebbe voluto uh, e uh, uh, ha così uh, diciamo lanciato uh, questa... Uh, uh, questa, diciamo, come si potrebbe dire questa sfida, poi in realtà chi lancia la sfida sono le squadre sfidanti, infatti eh, si, la squadra sfidante si chiama Challenger. La Coppa America infatti è una di quelle competizioni che si svolge, Match Race, ed è fatta da solo due, eh, solo due barche. Uh, in realtà non c'è secondo, c'è solo un vincitore perché la competizione è fra due e questo deriva da, stando a quello che è riportato in tutti i libri di storiografia sulla Coppa America, di cronaca sulla Coppa America, deriva dal fatto che durante la prima uh, disputa di questa gara, di questa regata, uh, si parlava, uh, cioè, diciamo così, la regina inghilterra eh, della Gran Bretagna, eh, chiese eh, chi è secondo, chi sta arrivando secondo. E eh, la, la persona che era nella barca con lei disse: eh, Sua maestà non c'è secondo, eh, sta vincendo America. E infatti, diede un, un buon distacco sul, sul secondo classificato che era il Carter Aurora. E, e perciò, da, da mh, da cosa fu, ecco questa diciamo così è la storia che portò al fatto che la, la, la Coppa America si disputa con solo due barche, uh, oggigiorno è già da un pezzo a questa parte, uh, perciò perché dicevo prima gli sfidanti uh, sono, gli sfidanti sono quelli che vogliono portarsi a casa la coppa, perché può essere che più di uno yacht club decida di sfidare le mh, Yacht Club detentore. Eh, quindi che cosa succede? Sì, dal 1983 eh, è stata istituita eh, una, un trofeo, una coppa interna alle regate della Coppa America che era chiamato Louis Vuitton Cup eh, e poi eh, da, ora si chiama invece Prada Cup perché dal 2017, dall'edizione scorsa, è eh, sotto la, lo sponsor di Prada, che è il, lo stesso sponsor insieme a Pirelli ed altri che eh, eh, porta in acqua eh, Luna Rossa, la barca italiana. Eh, per la 36esima edizione sono tre le barche che sfidano eh, sono, e, e che sfidano il Defender. Eh, il Defender è quello neozelandese, è il New Team New Zealand, e queste tre barche che sfidano il Defender sono. Uh, tre yacht club uh, differenti ovviamente, uno italiano, uh, uno uh, della Gran Bretagna e uno americano. Uh, in, in, dicevo, per l'Italia c'è Prada uh, con Luna Rossa per invece uh, la... In Gran Bretagna c'è il Neos Team eh, UK e per l'America c'è American Magic, eh, quindi queste tre barche sfidanti eh, si eh, sfideranno tra di loro con la Prada Cup per decidere quale sarà la barca che andrà poi a competere per la Coppa America vera e propria eh, e, e che quindi scenderà in acqua in Nuova Zelanda con eh, il Emirates Team New Zealand e ehm, si proverà a vincere, a portare a casa la coppa, a toglierla ai, no ai neo neozelandesi che ehm, ce l'hanno già anche dalla volta precedente. E, eh, praticamente mh, ecco, il, il libro è, io credo, interessante perché uh, usa un filo conduttore, che è quello del VIM per una buona parte, fino agli anni 70. Poi racconta i grandi eventi uh, che hanno segnato la Coppa America, come per esempio l'entrata in, uh, um, in campo dell'Australia uh, uh, con Bondi che voleva... Um, dare un significato particolare probabilmente alla vittoria della Coppa America ritenendo che eh, vincendo eh, la Coppa America si sarebbe portato molto turismo in Australia e la sua città aperta aveva davvero bisogno eh, di eh, portare nuove persone eh, a, tra le sue fila. Infatti eh, lui era un costruttore e stava investendo molto nella sua città aperta parallelamente portò avanti la campagna di Coppa America per vincere uh, la Coppa al Newport Yacht Club, il, lo Yacht Club che tenne la Coppa per 132 anni. Uh, consuetudine dell'ultimo periodo a parte, de, del periodo più recente, ecco, una volta la Coppa America si eh, teneva non ogni quattro anni come si tiene ora, bensì uh, si teneva uh, quando uh, uno yacht club decideva di scendere in acqua e portarsi a casa la, la coppa. Uh, quindi praticamente uh, uh, su succedeva uh, che uh, la uno yacht club lanciava la sfida proprio al Newport Yacht Club, perché è stata del Newport, Newport Yacht Club per un bel po', per 132 anni, dal 1851 quando lo, la vinse in Inghilterra fino al, al 1983, eh, che se la portò via Australia II. Beh, insomma è una storia molto avvincente, avvincente con anche Ted Turner, con la Citizen Cup eh, che è la coppa diciamo, interna che veniva eh, disputata fra le, fra le varie barche che pot avrebbero potuto competere per andare a mh, sfidare eh, il Newport York Club, sempre fra barche americane. E, e quindi insomma è davvero una storia piena di eventi, cioè, ci sono cose che, che lasciano a volte stravegliati perché eh, lo spirito della Coppa America è lo spirito eh, di eh, investire tanto e specialmente di portare avanti una forte innovazione quindi eh, di trovare eh, la barca nuova, la barca giusta o anche solo una piccolissima innovazione che sia eh, nuova rispetto al passato, no? eh, dico un'innovazione tecnica, ecco, un'innovazione di ingegneria nautica che permetta di far andare la barca più veloce rispetto all'altra, quindi a quella dello yacht club detentore. Oppure anche ehm, alla rovescia, cioè che lo yacht club del cerchi sempre di trovare la barca più veloce, la barca migliore per continuare a difendere e tenersela al, al, al, al, all'epoca, per esempio a Newport, dato che è stata là per 132 anni e, e per poi andare in Australia. E quindi um, io. Non posso fare altro che, che consigliarvelo di vero cuore perché l'ho scritto io, perché a me questa storia piace moltissimo e mi sono divertita molto nello scriverlo così come nel fare ricerca. Tutte le informazioni che sono contenute di storiografia della Coppa America sono vere che io le ho... Uh, le ho trovate in altri libri, le ho, le ho trovate in archivi, su siti internet, le ho verificate incrociandole uh, con uh, diverse fonti e quindi posso dire che sono vere perché uh, sono, sono tutte cose che assolutamente sono... Mm, sono mm, non, non, non mi sono inventata nulla, a, a parte la cornice narrativa, che quella serve per appunto uh, dare una struttura al saggio più uh, narrativa, più uh, comprensibile, più divulgativa e per coinvolgere il lettore e tenerlo attaccato, fi attaccato fino all'ultima pagina. Con questo io ringrazio tutti i presenti e uh, chiudo questa, um, questa presentazione. Vi ricordo che il libro è disponibile in versione cartacea e in formato ebook e uh, insomma è scritto bene non è che sia un mattone eh. io, io ripeto ve lo consiglio perché è godibilissimo è godibilissimo proprio dal punto di vista della scrittura così come uh, dal punto di vista della storia mi piace però chiudere con una riflessione uh, che uh, deriva dal um, da da questa, eh, da questa come si potrebbe dire da questo periodo contemporaneo, no? cioè al giorno d'oggi siamo tutti, su, su, tutti più o meno, credo tutti all'incirca sui social. O comunque tutti usiamo informarci eh, non solo attraverso i giornali ma anche attraverso i siti internet de, delle varie eh, compagnie che magari eh, fanno ehm, portano avanti una squadra, per in questo caso, o che hanno un loro business, quindi io, a me piace riflettere, io suggerisco questa riflessione sul fatto che una volta, fino a forse una decina d'anni fa, le cose come anche gli eventi sportivi si seguivano forse solo nel momento in cui venivano disputati, quindi nel caso della Coppa America solo nel momento in cui le barche scendevano in acqua o più o meno all'incirca quel periodo magari c'era chi voleva seguire la coppa america um, anche durante la louis witton cup um, e, e mh, vabbè, per, anche lì ci sarebbero varie cose da dire per essere più precisi cioè che prada uh, nel 2000 cioè la louis witton non, non, non fece la Witton Cup, eh, che per alcuni anni non sponsorizzò questa, questo trofeo interno perché, eh, per vari motivi, tra cui anche il fatto che eh, stava seguendo altri trofei eh, sempre nell'ambito velico, eh, suppongo. E, uh, cioè, sì, erano trofei nell'ambito velico, però credo ecco che i motivi fosse, fossero di questo tipo, se non anche per varie, uh, ecco, vorrei solo accennarlo in questo caso per varie uh, dispute legate a quello che fu poi il Delbo Gift del 2010 uh, che vede un, una che vide una competizione particolare, quella uh, tra solo due barche senza nessun altro sfidante perché ci furono dei problemi riguardo all'attendibilità uh, di uno yacht club uh, che fu messa in discussione dal, da Oracle e da Larry Edison che è il, la persona che porta avanti uh, uh, il team che portava avanti quest'anno non c'è cioè il team di Oracle uh, e quindi ecco uh, la mia riflessione è legata al fatto che nel Ultimo, negli ultimi due lustri uh, noi seguiamo gli eventi sportivi anche nel momento in cui li stanno organizzando e che quindi c'è una gran voglia di sapere le cose proprio nel mentre in cui vengono realizzate, vengono prodotte e perciò anche mh, mh, avrete visto che l'appassionato la, la, di Coppa America avrà seguito anche la costruzione delle barche e, ehm, e, e tutti, tutto quello che è l'intorno, no? quindi il team, le personalità, le persone, eh, le, le persone influenti e così eh, è un, un po' diverso rispetto al passato e, e perciò eh, forse per Um, anche per riuscire a seguire una cosa che è così coinvolgente attraverso i social, attraverso um, tutti i loro canali um. Forse è interessante anche leggere un libro sulla storia della Coppa America eh, che sia eh, divulgativo, che sia, credo, ben fatto e che eh, sia di agile lettura. E perciò io vi mando questa passione per la Coppa America sperando che eh, possa essere contagiosa. Ciao, grazie a tutti, un bacione. Ciao.